Un bel vibratore, va a cadere, Cazzo. Un bel vibratore a forma di estintore, eh, Ultima generazione. Molinazza, no, che fai, ridi? Eh? Che fai, ridi? Non ti basta? Ecco perché le donne d'oggi, gli uomini d'oggi, si deprimono! Si deprimono! Che poi erano cazzo vicino, eh? È ovvio, tra i suoi viaggi questa maniera ragazzi, o cazzo che roppo Con il nuovo in do mare In dall'oceano Che buon fila E' ovvio che va lasca, E' eh, chiamato a ta